salve cari amiche qui il vostro Santenchan commentandovi un altro libro di osho reinish questa volta edito dalla bonpiani si tratta di tantra la comprensione suprema ma in linee generale, il suo discorso non cambia quasi mai perché è olistico allora che ci insegna che innanzitutto la meditazione è una forma di evoluzione cosciente e poi che la meditazione non è dogmatica non è eh, un qualche cosa che abbia necessariamente a che fare con le religioni tu puoi essere credente puoi essere ateo puoi essere buddista cristiano musulmano puoi essere spiritualista puoi essere animista la meditazione può avere a che fare con la spiritualità con la religiosità eh, con il teismo con la teosofia con la teologia ma la meditazione con i suoi sistemi eh, serve a affrancare la mente dalle pastoie eh, dell'ipertrofia nozionistica e concettuale cioè, abbiamo troppe cose accumulate nel cervello che vanno bene in certi momenti, ma che ci possono ostacolare nella comprensione della realtà attraverso la meditazione. Quindi, ci sono dei momenti in cui bisogna svuotarsi, come la tazza di tè deve essere vuota per contenere del tè, altrimenti tracima. Quindi, eh, attraverso per esempio recitazione dei mantra che possono avere un senso compiuto ma quando si recitano i mantra per meditare si recitano per eh, far trascendere eh, la mente dalla realtà concreta attraverso la lettura di testi apparentemente contraddittori in cui ci sono fra i quali ci sono molti agama e molti tantra hindu e molti tantra buddhisti anche per quello che il tantra la via dell'estasi e la via che attraverso eh, paradossalmente eh, la percezione sensoriale ti permette di trascendere eh, il mondo fenomenico perché ti spinge oltre eh, in un'altra dimensione quindi io consiglio la lettura vivamente di questo libro che purtroppo non posso leggere e commentare estesamente perché youtube mi ha tolto la possibilità di fare delle live streaming altrimenti farei dei video di 40 o 50 minuti perché preferisco farli eh, quando li registro adesso che mi si è rotta la filmatrice verio eh, del 2010 preferisco farli col cellulare 5 minuti e poi dargli in 4k quindi eh, vi prego di aiutarmi e sostenere la mia attività condividendo i miei video così aiuterete me a raggiungere le 5000 ore di visualizzazione all'anno e youtube a pagarmi eh, così io posso anche comprarmi nuovi computer cellulari filmatrici che mi si stanno rompendo comunque ritornando all'argomento la meditazione non ha nulla a che fare con la cultura la religione è, è un modo di essere che la mente sperimenta se stessa la mente si china e osserva la mente e il cervello che osserva il cervello. L'attività interiore che tutti noi abbiamo, è, è, è andare a riscoprire le sorgenti della nostra coscienza, quindi, non ha nulla a che fare con la religiosità, come Rainer ci spiega in questo piccolo. Ma è essenziale libro, che veramente è un tesoro. Io vi consiglio a tutte e tutti voi di comprare questo libro perché veramente è un, ha un'infinità di suggerenze impressionanti. Trascendere la dualità è l'obiettivo del tantra. Però adesso non mi dilungo di più perché il mio tempo sta finendo in questo video i 5 minuti. Allora vi ringrazio di avermi seguito mi raccomando, Tantra di Rainish. Ciao.